Buongiorno a tutti, ben ritrovati su TG Scuola Bene Comune. Dopo una breve pausa, vi invitiamo all'ascolto di un importante comunicato del professor Libero Tassella. Abbiamo docenti retribuiti in modo vergognoso e con un aumento progressivo dei carichi di lavoro anche extra-contrattuali e che a settembre, potrebbero ancora aumentare con la didattica mista, la didattica a distanza, i doppi turni, con il frazionamento delle unità orarie di lezione, ma con stipendi al palo ormai da anni. Quindi sconcerta che ora si trovino per i dirigenti scolastici fondi per il Fondo Unico Nazionale, Introdotto dalla 107-2015 e non si faccia alcun cenno al contratto della scuola, scaduto da mesi, come abbiamo denunciato di recente come scuola bene comune. Poi siamo meravigliati che per la ripresa a settembre non si preveda nessun incremento del personale docente e ATA in organico di fatto che sarebbe stato invece indispensabile per garantire la ripartenza in sicurezza e non solo. Prevedere solo supplenti temporanei da utilizzare all'occorrenza e poi licenziare è semplicemente vergognoso proprio di uno stato bieco che sulla scuola si muove nell'ottica della spesa e non dell'investimento. I dirigenti scolastici a cui sono destinati questi aumenti non vogliamo certo generalizzare, ci sono non rare eccezioni. Spesso preferiscono delegare ad altri, docenti di staff e funzioni strumentali, quello che dovrebbero fare loro stessi in prima persona. La scuola come comunità educante Oggi è solo una vuota formula contrattuale. Le scuole sono organizzate in modo verticistico con leadership autoritarie. Quindi, le recenti parole della senatrice Bianca Laura Granato, un'insegnante prestata alla politica, descrivono una realtà presente nelle nostre scuole che forse nessuno vuole ascoltare e vedere. La reazione stizzita dell'AMP, Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola, con la richiesta di prendere le distanze dalla senatrice Granato del suo stesso partito, ne è la dimostrazione. Io mi auguro che in un prossimo futuro possa essere rivista la legge dell'autonomia scolastica, del, di, del dimensionamento scolastico, che ha generato a Palermo istituti con più di 2600 studenti della dirigenza scolastica e il sistema delle RSU, con una legge organica di riforma della scuola che coinvolga l'intero Parlamento, perché la scuola è un bene comune. Bisogna, ad esempio, eliminare la concorrenza aziendalistica tra le scuole, reintroducendo le platee scolastiche e altro ancora. Anzi, la scuola azienda è da bandire, tu court, per la scuola istituzione della Repubblica, variabile non dipendente dalla politica partitica e dal mercato. Non è più possibile continuare in questo modo, e cioè con una frattura insanabile tra docenti, figure di sistema e dirigenti scolastici, sancita dalla legge 107 e non da noi, tra chi impone e chi esegue, tra chi è pagato bene o a rotonda con bonus o col fisso, progetti e progettini e chi invece è sottopagato perché ha la sola colpa di lavorare quotidianamente nelle aule con gli studenti e non ha tempo o voglia di sgomitare e mettersi in competizione o in vendita. Saluti da Scuola Bene Comune, arrivederci e alla prossima!